Buongiorno a tutti, sono Laura Antichi. L'obiettivo di questo tutorial è di creare un avatar in Mozilla Apps che sia più umano di quello dei robottini che vengono uh, proposti. Quindi dopo andremo noi in, uh, nei tre puntini, una volta aperta l'interfaccia di Mozilla Apps, change name and avatar ok, questo è già il mio avatar ehm, che ho um, umanizzato ora andiamo a vedere come crearne uno utilizzeremo innanzitutto l'applicazione Ready Player Me voi entrerete nell'applicazione e vi loggerete facendo login vi eh, darà eh, un eh, vi, vi darà vi chiederà la mail e voi eh, eh, risponderete metterete la vostra mail e eh, vi verrà inviato un codice per collegarvi io sono loggata ho eh, qui a disposizione nella interfaccia tutti gli avatar che ho uh, creato, come potete vedere, ecco, e vado in uh, create, comunque new avatar, create a new avatar. Ma mi chiede il tipo fisico, femminile mi dice di eh, scegliere un file per eh, o una eh, scegli un file oppure scatta una foto utilizzando la, la telecamera scatta una foto utilizzo e eh, scatto la foto Se non siete soddisfatte fate riprova ancora. Prova ancora. Finché non siete soddisfatti della foto che vi fa. Accetto. Adesso eh, ci mette un attimo per caricare l'avatar. Ok, questo è il mio avatar. Posso andare a modificare eh, sia la pelle, la skin. Lascio questa che mi sembra adatta. Il colore degli occhi, che sono di default: come vedete, marron. Posso andarli a scegliere secondo il colore che desidero. Eh, poi eh, potete modificare. Um, il vestiario tra quelli proposti ok, prendiamone uno ad esempio uh, prendo questo uno di quelli proposti potete andare a cambiare la pettinatura se non siete soddisfatti di quella che lui ha di default implementato dalla vostra foto come vi dicevo gli occhi le sopracciglia potete modificare le sopracciglia ok modifichiamo va bene quella potete mettere usare gli occhiali quindi se eh, vi, vi piace il trucco potete modificare leggermente il trucco vabbè ho messo la bocca rossa Pot avete altre opzioni ad esempio questa va bene che dà un uh, po' uh, più di luce scegliete quello che vi piace potete mettere come vedete una maschera e anche uh, un uh, cappello o un casco come vi pare ok eh, io eh, sono soddisfatta di, questo, di questa mia scelta Vado in entra nel lab E lui mi dice che, stiamo, che sta preparando l'avatar L'avatar è a pronto Si sono eh, soddisfatta lo, eh, lo, provo, lo troverò nei miei avatar. Posso condividerlo comunque? O oh, customize, customize, look, cioè rifare il look. Posso condividerlo. Vado in my avatar, ok, e eh, trovo. Vedete tra eh, gli avatar che ho creato. L'ultimo che ho eh, creato, posso andarlo a editare. Questo posso eh, poi eh, download avatar.glb, l'estensione che eh, richiede Mozilla Labs. Potrei anche copiare l'indirizzo eh, eh, del glb. E posso condividere, vado in download avatar GLB, ok, e um, eh, lo vado a salvare sul mio uh, computer. Metterò un nome che me lo identifichi, um, eh, ad esempio eh, Lucky mm -hmm. e. Um, Lucky, e lo salvo, salva ora ritorno in uh, Mozilla Apps ok, vado in uh, Change Avatar mm, preferisco farvi vedere comunque mm, dove si va quindi in More voi and andrete in Change Name and Avatar Okay. Eh, clicco su change avatar, create avatar, eh, non funziona molto anche se l'abbiamo a disposizione da redeplayermi eh, l'avatar eh, gbl indirizzo, quindi vado invece a creare un avatar, Uh, e uh, do un nome al mio uh, avatar metto l'acchi vado in uh, custom uh, glb e vado a scegliermi il uh, file uh, glb prodotto con uh, uh, con uh, player in me apri e adesso me l'ha caricato, quindi questo è il mio nuovo avatar, vado a salvare l'avatar. Trovo il mio nuovo avatar, come potete vedere avrei potuto anche cambiare vestito diversa va bene lo stesso, ci proverete voi a um, fare le vostre prove, eh, mm, e quindi clicco sull'avatar, ok, e eh, vedete che mi compare nella uh, casella del change avatar, accept, e ho accettato il nuovo avatar. Andiamo ora a visualizzare il risultato cliccando su Place, Camera vedete comparire l'avatar che ho appena implementato soltanto che compare eh, da retro dovrò eh, a questo punto ruotare la telecamera, cliccando con il tasto eh, sinistro del mouse sulla telecamera e facendola ruotare, ruotando anche la visuale, sempre con il sinistro del mouse, fino a, ad ottenere la visualizzazione dell'avatar ok giro un altro po comunque lo girate in maniera opportuna eh, quanto eh, desiderate e poi cliccate sulla macchina fotografica e vi fate il selfie ok questo eh, selfie compare qui come vedete come immagine e lo potete anche ritrovare nella chat cliccando, vedete il puntino arancio, arancione della chat che mi indica che l'immagine è comparsa nella chat ed è questa come potete vedere quindi Mm. Il, abbiamo ottenuto come risultato eh, questo